Praticamente pronti con Ninci, agguerritissimo, Cortese è partito in questo momento, vediamo Ninci, fa una partenza spettacolare, Cortese si deve accodare, attenzione perché qui la prima curva è veramente molto molto interessante, con man mano all'inseguimento di Fabio Napolitano come dicevamo, è... Ah, ragazzi è andato tutto bene se non sbaglio su questa prima curva dove tutti erano preoccupati, mamma mia salotta all'interno, forse Poli riesce a superare Cavagnino in quarta posizione, Mentre attenzione perché qui scatteranno i primi DRS Soprattutto per Luca Laudato che si è fatto superare in questo momento da Giuseppe Cionti Rimaniamo su di loro Infatti Luca Laudato all'interno bellissimo il sorpasso Mamma mia su Daniele Mammano Perentorio decisivo Molto interessante Mentre Marco Polo all'inseguimento di Francesco Di Fiore Che a sua volta è all'inseguimento di Michael Mariani in dodicesima posizione Attenzione vediamo qui Francesco Di Fiore in lotta con Michael Mariani sono appaiati, Mariani ha il favore della traiettoria, Di Fiore si deve accodare ma non ci sta e sta ancora dietro, veramente molto vicino Qui attenzione perché si attiva il DR, so, Mariani fa un errore e deve cedere la posizione a Di Fiore Mentre Daniele Poli mi pare che si sia forse ritirato, non lo so, andiamo a vedere, si è ritirato Purtroppo il vincitore di gara 1 e 2 del El Saxering ritirato qui al a Salzburg peccato mentre Ricci saldamente in prima posizione lo vediamo qui facciamo un giro insieme a lui ragazzi no mangiamo facciamo... il suo vantaggio a tre secondi 6... l'uomo di Marte si è svegliato stasera è l'area dell'Austria che gli fa bene quella della, della Germania attenzione mentre Manuel Melluso veramente molto vicino a Luca Garufi in lotta per la settima posizione vediamo che succede dovremmo metterci eh, nella dashboard per vedere qua l'attacco all'interno senti come urla il motore in questo curvone, che poi ne dà un altro, attenzione, frenata, tocco! Dopo queste presentazioni torniamo alla, alla gara, 9 minuti e 22 secondi in questo momento, siamo solo Kakarufi in settima posizione con il DRS acceso, mentre Nici ha ripreso la prima posizione, andiamo a vederlo a due secondi da Laudato, che deve fermarsi in questo momento in box perché non l'aveva fatto Cortese, quindi si riprende la terza posizione, inseguito seguito da, Laud da, da nessuno, e <ride> quindi ha perso ben un secondo, mentre c'è un nuovo iscritto, Sky Dancer 3, Mentre, Perro... no è Perrone, scusatemi, in lotta con Michael Mariani, avevo messo l'autodirector della regia Sono in lotta per la decima posizione, attenzione si toccano, si toccano mamma si toccano, mia toccano guarda qua E che DTM vera vera, Aksastrugging, mamma mia, Perrone deve ricevere la posizione per la decima Perché qui una posizione può portare punti in più per la squadra, ha ah, gueridissimo Perrone Quindi qua è una lotta al vertice per la nona posizione, per andare a prendere anche un punto. Perrone, qua 1,17, 2,39. Ha avuto quel prova, Attenzione, quasi si gira, incredibile. Di Samuele Cavagnino, è in nona posizione. La la scia lo passa. Eccolo qua, attenzione, mamma mia, come lo passa in scia. Sono appaiati, vediamo. Sì, sì, appaiati. Attenzione, man mano sta dietro oh, È per prendere la scia, ma ne è di più. Cavagnino è uscita bomba. Mamma mia, come oh, ha giustamente detto Alex De Luca. Vediamo dall'interno vicinissimo. Intanto c'è la macchina e si è girato. Mamma lo evita Samuele Cavagnino. L'abbiamo visto in diretta dall'interno di eh, Daniele man Mano, c'è stato un brivido per Cavagnino. Mentre, la attenzione, fabrizza, man, sta man mano si coche. prende la terza posizione. Ma Cavagnino risponde all'interno. E se la riprende. Mamma mia, che bella lotta tra i due qui. Mamma mia, spettacolare! In decima, eccola qua, Giuseppe Perone, undicesima, Milandino vicino dodicesima. Alessandro Pontecorvi, tredicesima. Michele Soncini quattordicesima Stefano Andreozzi in quindicesima Intanto centra, scusate centra ragazzi bacio. però sono partiti Siamo Prego. su Napolitano in testa Seguito oh, da Marco Polo la, la, la, la, la, qua, Sono partiti subito qua pronti via <ride> Napolitano attenzione io, in mo. interno Marco Polo uh. Si è fatto superare di nuovo Mamma mia Napolitano come si è ripresa la prima posizione Hanno già creato un gap tra loro E Delia Miscurini Quindi seguito da Ponte Corvi Rimaniamo qui con Napolitano e Marco Polo, mamma mia sono tutti vicinissimi, Nici in sedicesima, siamo su Mirandinovici in quinta posizione, in lotta per la quarta con Alessandro Pontecorvi, eccolo qua in lotta per la nona posizione con Perrone, eccolo qua lo vediamo dall'esterno adesso all'attacco di Melluso, ero qua con la BMW gialla e se la prende, due posizioni in meno di due curve attenzione all'esterno su Melluso, mamma mia che attacco di Soncini per Antonio, deciso mamma mia, e torniamo su Milandinovic perché è veramente molto vicino su Alessandro Pontecorvi sono mezzo secondo lo riprende, si toccano eccolo qua stato... Daniele man mano su Melluso, lo vediamo all'interno della dashboard vediamo, da con il DRS aperto è passato in denne tra un Groviglio di macchine che la prima chicane si sono così dati un destruction derby appuntamento perché esatto. si sono visti tocchi a non finire tanto man mano lo vediamo qua su melluso vediamo mentre dietro le grottaglie cortese si stanno scannando mamma mia eccolo qua le grottaglie con la bmw red bull inseguito dal da Gianluigi Cortese che riesce a risalire un pochettino in tredicesima posizione, molto molto vicino alle grottaglie, ma le grottaglie resiste, vediamo l'ultima chicane che mette sul rettifilo dei box, qui a bomba, a cannone, siamo su Soncini in lotta per la sesta posizione proprio su Fabio Napolitano che aveva subito un incidente dopo un contatto con Elia Miscurini, vediamo gli squadra. un pochettino, Soncini la deve controllare proprio su Napolitano, hanno lasciato scorrere l'adrenalina delle vene, ed eccoli qua, qua. Ponte Corvi all'attacco, all'assalto per la prima posizione Vediamo se il francese riesce a resistere Si mantiene intelligentemente l'interno Vediamo Saltino forse no Attenzione Ponte Corvi quasi perde l'auto E Marco Boyans riesce a mantenere la prima posizione E quindi Miscolini si riavvicina Attenzione il trio, il terzetto qui davanti intanto scusami perché vediamo dalla dashboard Ponte Corvi all'interno, all'esterno su Marco Buoyos, vediamo se riesce a resistere rimaniamo su questa inquadratura perché vediamo la lotta in più, la posizione di Miscurini vediamo all'interno Ponte Corvi si prende la prima posizione Marco Polo insegue ancora. Elia Misculini si avvicina tantissimo. Mamma mia, ragazzi, che gara! Attenzione, torniamo Intanto su un po'. Ne ha molto di più, ne ha molto di più. Eh, Ponte Corvi ne ha molto di più. Però vediamo se Misculini può andare ad insidiare la seconda posizione. Vediamo Marco Polo con il DRS acceso. Vediamo se non riesce ad affiaccarsi. Vediamo se tira la staccata. Ma Ponte Corvi, mamma mia, che gara di Ponte Corvi. Vediamo Marco Polo, però interpreta bene la scicale. Si è avvicinato tantissimo, vediamo se riesce a prendersi almeno quello spunto per insiderlo mentre attenzione perché Miscurini è sempre veramente molto vicino torniamo sulla dash a vedere questa lotta all'interno a vivere l'emozione dei piloti vediamo se con intelligenza Miscurini riesce a sfruttare questa lotta che c'è lì davanti mentre c'è Francesco Di Fiore che ha 4 secondi vediamo se si avvicina attenzione Miscurini all'attacco di Marco Polo all'interno Marco Polo si allarga uh l'ha visto forse ah oh, Miscurini si gira oh, no, non carico, ci credo No non ci credo no? Eh... Perché ridi? Perché Pardon. in casa mia Fiumi sei di tu, un, un fiume di bestemmine un fiume di e mia moglie dall'altra parte che ha fatto un no! <ride> mentre Marco Polo rimane ancora attaccato a Ponte Corvi non cede assolutamente User qui e c'è un altro che è entrato nel canale portare a casa mentre attenzione Marco Polo in questo momento si allarga all'attacco, si riprende la prima posizione, non ci credo, non finisce mai questa sfida ragazzi. Mamma mia, 13 minuti ancora, speriamo che ci possano offrire questo spettacolo, sino alla fine mi annea molto di più in questo momento Marco Polo, che ha lasciato, ha lasciato scappare un po' eh, Ponte Corvi, ma vediamo se Ponte Corvi ne ha per andare a recuperarlo. Quindi salvo, salvo destratis, in quindicesima. Mariani in sedicesima, Andreozzi in diciassettesima, Marco Polo Squali si è praticamente ritirato, peccato veramente, Cavagnino diciannovesima, ritirato Daniele Poli e quindi Le Grottaglie in ventunesima, eh, ritirato anche lui, veramente una gara straordinaria, devo dire, veramente, veramente straordinaria. Partiti per i 25 minuti della prima gara. Daniele Poli fa una bella partenza. Secondo me, forse si fa recuperare da Mariani. E man mano o oh, la scia, se preferite, per andare a fare i sorpassi. Infatti, Luca Laudato all'esterno. Vediamo, si fa vedere Laudato resiste all'interno. E qui, dove parlavo di appoggio, Luca. Ma intanto, ancora Daniele Mannano su Cavagnino. Ormai con il DRS acceso, l'abbonamento fatto su questo lungo verrettifilo. Vediamo se Samuele comunque si defila sulla destra perché è lì che ha il favore di traiettoria in cui poi nella cuva riesce a trovare più appoggio, sì. poi è sempre dietro. Attenzione perché Laudato vicinissimo a Michele Soncini. Chiude bene Soncini e Laudato si deve solo accodare vediamo ancora Soncini scoda attenzione mamma mia e quindi Laudato sulla sinistra riesce a infilarla a prendersi la posizione tra siamo su Laudato e Soncini anche loro danno spettacolo qui in lotta per la quarta posizione Soncini molto, molto attaccato a Laudato vediamo se prova all'interno per poi incrociare riesce Soncini all'esterno chiude bene Laudato e si mantiene la posizione Gritellone approfitta si mette all'interno che lotta tra i tre qui molto interessante spettacolare, spettacolare. e Laudato anche con esperienza riesce a mantenere la posizione Soncini veramente vicinissimo Insegue Gridello ancora Attenzione all'interno Ma mantengono le posizioni un po' largo Soncini approfitta Gridello Dove proprio era uscito E si va a riprendere la quinta posizione Mamma mia ragazzi che azione E si gira C'è stato un contatto di Soncini Peccato ah, C'è stato un tocco Non è possibile peccato. che possa uscire così Ma c'è Ponte Corvi ancora dietro Su Ivan Gridello E si ripropone sicuramente un altro trio Qui laudato Gridello Pontecorvi, Corvi Cortese un po' defilato dietro Vediamo se Soncini riesce a recuperare però attenzione, Ponte Corvi molto vicino, gli annusa, gli scarichi, si fa vedere all'interno, vediamo se Gridello riesce a chiudere. Attenzione, deve frenare Ponte Corvi perché non è riuscito a mettere un pezzo di auto per poterlo passare, quindi deve alzare il piede. Perché Gridello comunque sfruttano la scia di Lavodato lì davanti. Ancora attenzione, Ponte Corvi si va a vedere all'interno, lì impossibile superare, ma ci prova lo stesso. E incrocia all'interno il tocco tra Ponte Corvi e Gridello, vediamo, alza il piede, lo fa ripassare, quello che ha più pressione. E Samuele che però sta egregiamente gestendo la situazione proprio per la seconda posizione e Qui qui è l'attacco all'esterno Vediamo se Cavagnino riesce a schiudere. Ancora una volta Però stavolta era vicinissimo In croce In questo momento mette il muso lì davanti E man mano se la prende forse la seconda posizione In questo momento è Cavagnino Però all'interno E avrà poi il favore di traiettore Mamma mia Mamma che azione di Cavagnino e di Man mano qui E riesce a chiudere bene Mamma veramente. mia E gliel'ha fatta vedere a Man mano gliel'ha fatto vedere a Samuele Attenzione sono qua e me la prendo la posizione se non chiudi bene Ancora lotta tra tra Samuele Cavagnino e Daniele Mammano, Spettacolo lo sciolo stanno dando loro Anche se è Daniele Poli lì Che sta facendo la differenza Però qui in termini di spettacolo Sorpassi e controsorpassi Stanno facendo veramente un gran lavoro quei due Il favore della traiettoria se la prende Quindi attenzione Gridello In sovraimpressione, ancora un errore Daniele Poli Che va a concludere la gara Quindi primo Daniele Poli Samuele Cavagnino Daniele Mammano. Ancora... Comunque... Eccola qua Poli, Cavagnino, man mano, Pontecorvi, Cortese, Andreozzi, Soncini, Mariani, Laudato, Gridello, Milandinovic. Attenzione, tutto pronto, partiti, vediamo io Andoriac sulla destra patina, Marco Polo subito va a prendere la prima posizione, perdono la posizione mentre Andoriac deve eh, difendersi da eh, Garufi, lotta. Ancora all'interno ma Ioan Doriacchi riesce a mantenere la posizione Attenzione lotta però con Marco Polo e Manuel Melluso che si prende la terza posizione C'è un groviglio di auto sul primo giro, non ci sono tanti distacchi Daniele Poli però è in diciassettesima posizione, Napolitano in settima in questo momento Luca Garufi che è in difficoltà, vediamo Poli si fa vedere all'esterno Garufi chiude all'interno, doppelo no, largo, tocca l'erba Poli Doriacchi in lotta ancora con Melluso, che lo attacca all'esterno Molto molto avanti Belluso Ma sta a largo E quindi anche Il favore della traiettoria Si mantiene la prima posizione Quasi contatto Uno dietro l'altro Attenzione ancora Le grottaglie In lotta con Daniele Poli Che non riesce a superarlo Mirandinovic Subito davanti Intanto Vediamo Daniele Poli Ancora in lotta con le grottaglie È eccezionale questa sera Vediamo se riesco a eh, Farvi sentire dove saremo Vediamo un po' Vediamo Oh mio Dio eh, Saremo a Mugello? No a Monza A ah, Monza A casa te. nostra il circuito il Gran Premio d'Italia Siamo su Marco Molo che è seguitissimo in questo momento da Michele Soncini Stessa tecnica che ha utilizzato Samuele Cavagnino Vediamo però se Soncini bello largo si riesce a chiudere o meno E si prende la seconda posizione ma è largo Vediamo se Marco riesce a chiudere, ad incrociare Ma Soncini è veramente ben davanti posizionato E quindi si prende e si mantiene la seconda posizione Bella lotta tra i due attenzione perché Marco non cede e si appaia in questo momento si mette accanto a Soncini in lotta e si va a prendere la seconda posizione ma Soncini resiste all'esterno, poi avrà il favore di traiettoria Vediamo c'è un contatto, forse no, non l'ho visto bene, non importa E Marco Polo è davanti, attenzione, chiude bene E Soncini deve cercare la posizione E c'è Fabio Napolitano che arriva subito dietro È una scena che abbiamo visto con però dei polinari invertiti E Marco Polo con grande abilità astuzia è riuscito a riprendersi la seconda posizione Attenzione, si ripete ancora però Marco Polo questa volta è largo E quindi vita facile per Soncini che si va a prendere la seconda posizione Vediamo se riesce a incrociare ancora Marco Polo ma esce veramente fortissimo qui Soncini Tiene il passo Andre Andreozzi Sa che probabilmente può giocarsi una carta jolly se non fa errori Soncini ancora Ma Soncini rimane largo sulla destra Un po' come faceva Cavagnino Ma Daniele Poli riesce a staccare lunghissimo Ma Michele Soncini resiste forse resiste. Vediamo se va in croce, ma Poli si prende la seconda posizione bella, bella, bella, bella, Mamma bella. mia, mamma che azione ragazzi Gran bella seconda mash Deve mantenere i nervi saldi e cercare di resistere. Che chi si fa da parte sportivamente con le bandiere blu è molto vicino a Daniele Poli. L'attacco sarà sicuramente qui in questa curva. Gli sta attaccato agli scarichi, si allarga, si prende l'interno. Vediamo se Doriac stringe e cede la posizione. Daniele Poli in prima posizione, questa lo aspettavamo ormai da qualche minuto. Bravo Daniele, Johan sta guidando comunque molto bene. Vediamo se lo insegue per vedere dov'è che guadagna tanto il signor Poli. Mentre Pontecorvi vicinissimo a Napolitano Che a sua volta è vicinissimo a Rosario Alberio Vediamo forse qua l'attacco Uh, si gira perde il controllo e va a sbattere no. e perde una ruota Napolitano perde una ruota no. incidente no. non è possibile oh, no, sull'attacco no. di Rosario Alberio con il DRS acceso ha perso la posizione e si è andato a schiantare ritiro per Fabio Napolitano Tutto. intanto Cortese su Rosario Alberio il sorpasso in questo momento si prende la sesta posizione ma Cavagnino veramente molto vicino in ottava posizione vediamo se approfitta proprio lì dove ha sbattuto Fabio Napolitano nella tornata precedente va all'arco Cortese attenzione Largo Cortese e quindi Alberio e Cavagnino ne approfittano e Cortese perde tante posizioni. Controllarla, intanto attenzione Cavagnino su Rosario Alberio. Si allarga, si prende l'interno per la sesta posizione, essa se la prende. Vediamo se Rosario incrocia. Poco spazio per lui e Cavagnino in sesta posizione, assodata in questo momento. Mentre Ponte Corvi, attenzione in quinta posizione, ancora buon risultato con Daniele Pammano in decima. Quindi portano punti a casa anche. Poi bisognerà vedere, fare i conti. E questo ci penseremo con Andrea di Daniele Poli vince la seconda match rimaniamo su Doriac perché fa un gran risultato seconda eh posizione sì. un applauso a lui bellissimo risultato sì. Michele Soncini in terza sì. posizione Stefano Andreozzi in quarta posizione Alessandro Pontecorvi in quinta quindi ormai seguiamoli attenzione perché Alberio è veramente vicino a Samuele Cavagnino ma non prenderà la posizione ormai sono arrivati eccoli qua ho visto tante emozioni, eccolo qua, Daniele Poli, Soncino, Andreozzi, Pontecorvi, Cavagnino, Alberio, Laudato, Cortese Mammano, Marco Polo, Mariani, Gridello, Francesco Di Fiori, Garufi, Melluso, Johan